che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Restiamo ancora in questo ambito servizi e consulenza per premiare l'eccellenza dell'anno Innovazione System Integrator Settore ICT. Il premio va a Sky Solution Group. Ed eccoli dal fondo che ci raggiungono. Capiamo anche il perché del riconoscimento naturalmente per essere un leader in grado di rispondere al mercato ECT con elevate efficienza e competitività, mettendo a servizio della propria clientela un approccio innovativo e attento alle esigenze e ai trend del mercato. Buonasera, complimenti, bravissimi. E anche qui Manuela altre parole che si aggiungono, efficienza e competitività. Assolutamente, poi le esigenze dei trend, ai trend del Lui mercato. Vedi, Grazie, bravo. buonasera. Siamo in compagnia di Daniele Rossi, presidente e CEO di Sky Solution Group. Benvenuto. Grazie. Dottor Rossi, innanzitutto mi congratulo per la vittoria di questa sera e le chiedo subito un commento. Beh, intanto ovviamente sono molto onorato e, e con piacere accolgo la, la promozione, questa premiazione che ci... Eh, Riempito d'orgoglio per, perché abbiamo ovviamente fatto degli sforzi notevoli per raggiungere certi risultati e ci siamo impegnati, la società ha, ha risposto alle sfide del mercato e quindi è un piacere e un onore essere qui e ricevere il premio per questa attività che abbiamo svolto nel corso del 2021, ma insomma che, che continua anche nel corso dei prossimi, e continuerà nel corso dei prossimi anni. Ecco, ci racconti un po' di Sky Solution Group e anche del ruolo che gioca nel settore dell'Information Technology. Sì, Sky Solution Group è una società per azioni che ha eh, come obiettivo quello di portare soluzioni, tecnologie abilitanti e innovazione a, nel mondo dell'Information Technology, da cui traiamo spunto. E da lunghi anni insomma, ci dilettiamo nella ricerca di nuove tecnologie, di nuove soluzioni per rendere fruibile quelli che sono i servizi, i servizi che avranno raggiunto e cercando anche di digitalizzare un po' questo paese e le, le aziende, sia soprattutto della pubblica amministrazione ma anche del mondo privato, noi ci dilettiamo, insomma, ci, dilettiamo ci prodighiamo per eh, portare innovazione e digitalizzazione a tutto tondo, per creare efficienza, cost saving, quindi contenimento dei costi, ma appunto eh, un, dare un servizio migliore alle aziende e ai fruitori, quindi ai cittadini, se si parla di banche chiaramente si parla di clienti se si parla di pubblica amministrazione si parla di servizi ai cittadini, quindi noi ci siamo e cerchiamo di dare il nostro meglio e a quanto pare ci stiamo anche riuscendo. Ecco appunto le chiedo proprio quali siano i fattori di successo che hanno anche determinato la vostra crescita negli anni. Certamente, è una domanda interessante. I fattori di successo sono determinati da tanti, da tanti aspetti, da tanti fattori, tra l'altro. Eh, la, la conoscenza, per cui il know-how, la capacità di integrare con soluzioni innovative ma con sistemi e. Eh, e strumenti esistenti, quindi un'integrazione che porta sempre un vantaggio perché si eh, consolidano le tecnologie esistenti dando eh, una spinta all'innovazione, quindi alla digitalizzazione, quindi alla dematerializzazione e tutte quelle che creano poi appunto efficienza, contenimento dei costi e miglior servizio ai cittadini. Eh, in questo settore noi eh, operiamo eh, a quattro fattori su quattro settori eh, principali e, e macroindustriali che sono appunto l'ICT quindi Information Technology con tecnologie di proprietà e di terze parti perché noi siamo un system integrator che però ha una connotazione eh, molto come dicevo eh, spinta all'innovazione e alla costruzione di strumenti quindi software anche di alcuni componenti hardware proprietari in modo che possiamo integrare terze parti e, e nostre soluzioni proprietarie e, e sviluppi per portare eh, alla fine un prodotto finito end-to-end end al cliente finale. Le, le macro aree su cui ci muoviamo sono appunto l'ICT, per cui il data center, il mondo tradizionale information Technologies, la, la cyber security, quindi la sicurezza a tutti i livelli, sia perimetrale che eh, logica eh, di sistema la parte di Elker, cui tutto uno sguardo alla sanità, abbiamo un reparto che si occupa appunto di digitalizzazione e di trasformazione digitale nel mondo della sanità, con molte innovazioni in questo settore e poi la digital transformation che è quella di cui si parla un po' in questo periodo tutti, che è appunto la capacità di trasformare concetti diciamo un po' vecchi in... Eh, tecnologia e, e, e miglioramenti di, di, di processo, oltre che di tecnologia. Ecco, Quali sono le strategie di eh, Sky Solution Group per il futuro e che tipo di azienda vuole diventare? Sì, noi abbiamo quest'anno attuato una riorganizzazione forte. Ci siamo, ci siamo guardati, ci siamo eh, confrontati e poiché stiamo entrando in un territorio più sfidante, eh, possiamo fare un parallelo col calcio, stiamo andando a fare un campionato di serie A o la Champions League magari e quindi abbiamo dovuto attrezzarci rinnovandoci, riorganizzandoci, rivedendo anche un po' le strategie quindi il modello di business e il, la go to market, insomma in modo con cui si va dai clienti finali e, e questo ci ha permesso di essere attrattivi eh, per il mercato, per i nostri clienti ma anche innovativi e propositivi e in linea con i trend del mercato, quindi con le necessità delle aziende e dei clienti finali. Eh, dove vorremmo arrivare e vorre come vorremmo essere? Sì, ci stiamo appunto attrezzando anche per questo, noi vogliamo essere un'azienda inclusiva, eh, dove si rispetta la diversity, la diversity si eh, spingono concetti di eh, armonizzazione, per cui un posto di lavoro dove si lavora volentieri, e si fa anche del sano business e con tanto brainstorming, per cui tanta volontà di eh, confrontarci noi stessi e noi, eh, la nostra squadra con i clienti finali e con il mercato. Questo porta sempre a fattori di successo perché si concertano e si condividono dei passaggi tecnologici ma non, non solo tecnologici, anche proprio di innovazione e di processo, quindi di metodo che eh, se condivisi sicuramente portano eh, a risultati migliori e, e, e oh, si raggiungono obiettivi molto sfidanti.